Ciao ragazzi, oggi grande piatto, ho tutta la pumarola sulla bocca perché l'ho assaggiato già prima. Spaghetti all'assassina, non so se li avete presenti, comunque per molti ok possono sembrare spaghetti al pomodoro, però in realtà non lo sono, avranno comunque gli stessi ingredienti e questo è un plus perché ovviamente così li potete fare quando vi pare perché sono ingredienti che tutti noi abbiamo a casa, però comunque la lavorazione è diversa e il sapore finale è diverso. Credevo che non esistesse un piatto più buono degli spaghetti al pomodoro perché con la loro semplicità conquistano tutti, però a quanto pare esiste e secondo me è questo qua oggi questo piatto è tipico pugliese lo cucina però un trentino in questo caso spero che venga promosso soprattutto dai pugliesi andiamo con la ricetta partiamo da un buon brodo ragazzi come per fare il risotto però in realtà questo brodo non è fatto con verdure sedano carota e cipolla ma è fatto con concentrato di pomodoro e un po di sale due cucchiai colmi di concentrato di pomodoro nell'acqua bollente questo sarà il brodo che che darà la possibilità alla pasta di proseguire la cottura in padella. Un po' di sale ovviamente per dare un pochino più di sapore. Un soffritto classico, aglio tritato, un po' di eh, olio ovviamente, olio extravergine di oliva ed è quello buono E poi anche un po' di peperoncino Io invece che scegliere il peperoncino, quello fresco tritato O, o anche quello secco volendo Ho scelto il, una pasta di peperoncino che ho a casa, molto buona Che dà ovviamente il sapore piccante alla pasta Regolatevi voi su quanto peperoncino mettere in base ai vostri gusti Fiamma bassa perché lo sappiamo che il soffritto non deve andare troppo a bomba Perché altrimenti brucia e risulta amaro Quando sentiamo il profumo no, del soffritto pronto Aggiungiamo un po' di eh, polpa di pomodoro Che è quella che di solito si trova nelle confezioni di alluminio E un po' di passata di pomodoro Questa non la mettono tutti, anzi quasi nessuno Però permetterà agli spaghetti all'assassina di risultare ancora più avvolgenti Un pizzico di sale anche qua Un po' di zucchero per regolare l'acidità Potete metterlo come no, scegliete voi E cuociamo per circa 10 minuti Dopo questo tempo aggiungiamo la pasta Gli spaghetti crudi perché li risottiamo da crudi proprio. Dobbiamo appunto metterli bene, distribuirli bene in padella e poi aggiungere qualche mestolo di brodo bollente. Fiamma medio alta. Attendiamo quei 4 minuti e poi diamo una controllatina con una pinza. Vediamo se è il caso di girarli perché sotto dovrà formarsi una sorta di crosticina. Lo capirete non solo dando un'occhiata magari con la pinza ma anche quando sentite gli spaghetti quasi sfrigolare piuttosto che bollire sentirete un lieve profumo di caramellato questo vi farà capire che è ora di girare quindi con due spatole girate gli spaghetti e vi fate fare la crosticina anche dall'altro lato proseguiamo in questo modo ragazzi fino a quando gli spaghetti risultano al dente ovviamente non è una pasta da abbandonare perché dobbiamo star lì e coccolarla e guardare che la doratura degli spaghetti eh, sarà, sarà giusta ma l'operazione è molto semplice e poi comunque questa pasta siccome eh, ha questi profumi inebrianti cioè proprio voi vi impedirà di allontanarvi perché sarete troppo affamati troppo invogliati a mangiarla che starete lì per forza quando la pasta è pronta spegnete ovviamente la fiamma un goccino di olio a crudo sempre di quello buono mescoliamo impiattiamo in un modo molto verace un po così senza fare i nidi perfetti io per me poi è ancora meglio e niente ve li magnate. questa è proprio una di quelle paste che con la loro semplicità vi conquista. Sarà perfetta per stupire i vostri ospiti, perché con tanta semplicità, anche quando siete in vacanza, avete quei quattro ingredienti, volete comunque stupirli? Sì, li stupirete perché solo il metodo di cottura cambierà le carte in tavola e non farete la solita pasta al pomodoro. Io vi dico già che sono freddi, gelidi, però facciamo un commentino sul sapore. Ovviamente ho fatto le foto, quindi è passato un po' di tempo. Diamo una parte croccante ovviamente data dalla rosolatura, una parte più dolce, una parte un pochino più acida del pomodoro, una parte piccante ovviamente, una parte invece che mm, bruciacchiata, tostata, non so bene come definirla comunque è la parte che contraddistingue questo piatto e lo rende veramente speciale e gustosissimo io come al solito spero un casino che questa ricetta vi piaccia vi lascio altri due video se non li avete ancora visti qui oppure qua sotto potete iscrivervi al canale e attivando la campanella no delle notifiche riuscite a. Cioè, rimanete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta io come al solito vi saluto vi... Cioè, mh, ci vediamo molto presto con un nuovo video gli una scaldata e me la finisco. Ciao.